Quest'anno al Search Marketing Connect si parlerà di voce. Lo faremo in due momenti, uno tecnico, in cui vedremo i trend legati al mondo voice e cos'è la voice search, perché sembra un concetto banale ma forse merita un piccolo grande approfondimento, vedremo alcuni highlights legati al funzionamento della ricerca vocale e delle pillole sull'ottimizzazione dei contenuti, fino ad arrivare ad una concezione più evoluta di utilizzo del canale toccando argomenti come dati strutturati, actions on Google, skills, assistenti digitali on-site. Il tutto arricchito da esempi pratici e case history, anche molto interessanti direi. L'altro momento invece sarà più di visione. Vedremo come si sta evolvendo il settore, parleremo di concetti come IoT e Ambient Computing. Capiremo come la voice technology sta influenzando il mercato e toccheremo argomenti come voice shopping e advertising. Bene, direi che ci siamo. Ho detto tutto? Sei tu il boss. Bene, allora ci vediamo al Connect. Ragazzi, mi raccomando, il risultato vocale non è la lettura del risultato zero. Vi prego.